le voci contenute in questa nuova enciclopedia di alberto savinio a partire da bajur arrivare a zampironi passando per libertà omero refuso stupidità sono altrettanti piccoli mattoni refrattari che savinio innalza per creare un argine fra il sapere iperscientifico da una parte e il libero pensiero, diciamo, dall'altra. Ed è un argine molto importante, eh, direi che è molto importante soprattutto oggi, eh, momento in cui il sapere ipertecnologico e scientifico è in una piena che porta con sé detriti di ogni sorta, e natura come ogni piena che si rispetti, porta con sé l'enciclopedismo. Eh, anonimo tipo Wikipedia, il divismo scientifico prime time di cui sappiamo bene. Ebbene, il, eh, lo spazio eh, di libertà arcaica eh, che ci regala questo, questo libro è molto importante, molto prezioso e direi del tutto eh, necessario. Soprattutto per chi si occupa di classici o presume di doverlo fare, vale la pena ricordare che Alberto Savinio eh, nome reale Andrea De Chirico, eh, ha vissuto in Grecia, in una Grecia infantile eh, che era una Grecia sassosa, calda, così la descrive e la ricorda, eh, in cui i miti uscivano da dietro i sassi e le pietre eh, a ogni piesso spinto, diciamo così. E, e così questa Grecia preistorica, diciamo, diventa eh, negli anni anche una Grecia ideologica che lui usa come uno strumento, contro le mode del suo novecento, il futurismo e il surrealismo. Quindi due argini, tutte e due molto utili e molto necessarie in cui dilagare la nostra lettura.